Anche perché io a Cibellina c'ero già stato prima, quando Cibellina era in Biadi e la conoscevo bene. Poi mi trovo in questa situazione, vedo quello che, quello che è rimasto di Cibellina e mi viene in Macone. A Gipellina, ricordo quel giorno, c'erano le elezioni comunali e c'era la forza dell'ordine di servizio, questa sede per le, per le elezioni e quelli che erano qui eh, non hanno saputo dare notizie di quello che era successo. Qui siamo oh, nella parte bassa della vecchia Gipellina dove si scendeva la strada che andava verso Sala Baruta. Tutto questo che vedete sono tutte le vecchie case cementificate così come erano dalla pianta di una volta. Da quella parte ancora vediamo i vecchi residui del terremoto che sono, mi resta strano ma sono rimasti dopo tanti anni, sono rimasti ancora in piedi così come erano ai tempi del terremoto. In questura è arrivata la notizia che c'era stato il terremoto a Gibellina, era tutto distrutto, semidistrutto e io sono stato inviato qua per documentare fotograficamente ciò che era avvenuto. Io documentando, documentando, sono, sono rimasto anch'io coinvolto dal terremoto delle due, due e mezza che è stato. Io con l'autista eravamo a Poggio Reale. Stavamo scendendo verso Gibellina perché dovevamo venire a prelevare un camion proveniente da Palermo con gli aiuti umanitari ai terremotati, coperte e altro. Non sapendo uh, questi ragazzi dove andare, noi altri dovevamo prelevarli laboratorio di Gibellina per portarli su verso Reale Se non che mentre scendavamo verso l'abbeveratoio di Gibellina, che era là sotto, c'è stata la, la scossa di terremoto la nostra fortuna è stata che una trave di una casa posta alla destra della, la nostra destra percorrendo verso giù si è messa di traverso sull'abitacolo della vettura quindi i conci di tufo che cadevano cadevano sulla trave e andavano un po' sul cofono anteriore e un po' sul cofono posteriore e noi dentro la macchina Man mano che il tetto si abbassava eh, con la caduta dei tufi, noi ci andavamo passando, fino a quando poi è ferita, è ferita la, la caduta dei massi, diciamo dei tufi, per nostra fortuna si è rotto un vetro dello sportello attraverso il quale io per primo sono uscito e ho dato aiuto al collega che era stato già preso da panico prima di me, che poi ci sono capitato io. E... La crisi è passata a lui e è venuta a me. Io sono stato, sono stato preso, svegno in poche parole, tensione nervosa, stress, eccetera. Poi mi sono svegliato ed ero a bordo di un mezzo della polizia che era qua per motivi di servizio in quanto c'erano, come dicevo prima, le elezioni comunali. E quando mi sono svegliato a fianco a me c'erano feriti e una bambina deceduta su Pancito, io a quel punto lì mi sono, non lo so, che ho avuto un raptus, ma mi sono accoggiata da fare, aiutare a, a tirare fuori gente da sotto le macerie, e, a, dare, a dare una mano di aiuto a questa povera gente che si rifugiava o la parte del cimitero vecchio dove era già c'era un certo centro dove si raccoglieva un po' di gente oppure alla stessa beperatoria là sotto per me è un brutto ricordo sinceramente ritornare in quei luoghi dove, dove anch'io ho sofferto tanto, e perché no, anche la fame, perché lì solo quando si usciva mattina si andava in quelle zone e non è che c'era niente da poter mangiare, da poter, quindi anche la fame ho sofferto in quelle zone. Ricordo un episodio che la mattina sono uscito con un pacchetto di wafer da e sono andato a, a Capobello di Mazzara. Arrivato alla tentopoli di Campella di Mazzara, mi viene incontro un bambino, dice me lo dai uno? Io ho preso tutto il pacchetto e glielo ho regalato. E io sono rimasto senza pazienza. E da allora, dall'esperienza che mi sono riproposto, dice se mi riesce devo fare qualcosa per la società finalmente ci sono riuscito e oggi sono qua dopo vent'anni dalla costituzione di questa associazione e per me vuol dire eh, aver messo in atto ciò che avevo sempre desiderato da, da vecchia data da quando si sono verificati degli eventi e contro i quali non ci poteva nessuno nella vita mh, quando mai te l'aspetti, ti, ti cade addosso il mondo, quando mai te l'aspetti. E sei solo e se sei solo non c'è speranza di, di sopravvivere. Questo mi ha insegnato, ecco perché, eh, ripeto, ancora per l'ennesima volta, mi sono dato al volontariato. Ognuno ha bisogno del proprio simile, pertanto fare volontariato e prestare la sua opera aiutando chi ne ha di bisogno, naturalmente avendo il tempo disponibile, anche 5 minuti di tempo da dedicare al volontariato, ad aiutare il prossimo, dà una grossa soddisfazione morale. Quando eh, si sente tremare la, la terra sotto i piedi, prima si sente un forte buato e poi si sente tremare la sotto i piedi e vedere L'asfalto della strada a spaccarsi sotto i piedi è brutto, è brutto, brutta sensazione. E si se arriva al punto, devo aggiungere che si arriva al punto che si vive sempre con l'incombo che il terreno treme sotto i piedi, si sente sempre il terreno tremare sotto i piedi, anche che non ha terra. Quindi lei si è sposato per colpa del terremoto? Sì. <ride> Ma perché? Perché Perché allora eh, in prima fila andavano sempre gli scapoli. Gli scapoli erano sempre in prima fila, allora io stava aspettando, ora mi sposo così rimango un poco indietro. Invece no, sta sempre la stessa storia.